Ok, allora, possiamo riprendere il nostro giochino di semafori, un esercizio che abbiamo scelto come primo tema di esame da risolvere insieme. Eh, ricordiamo che avevamo praticamente chiuso la modellazione del diagramma delle classi, del modello concettuale, e ci dobbiamo prestare, ci abbiamo già ragionato qualche secondo della lezione di martedì, dobbiamo eh, ragionare sul diagramma di attività dove già avevamo pensato di eh, separare no? quello che era il processo che avveniva sul sistema centrale da quello che avveniva invece sull'applicazione in dotazione al caposquadra della squadra di manutenzione e quindi abbiamo pensato a un diagramma di attività che abbiamo chiamato l'app del caposquadro in cui ci sono le azioni che svolgerà il caposquadro in qualche modo e eh, abbiamo pensato a due diagrammi di attività diversi che uno abbia, che abbiamo chiamato rispettivamente il primo segnalazione e il secondo gestione dell'intervento che di fatto sono gestiti tutti dal sistema centrale ma la prima parte è appunto il caricamento della segnalazione che coinvolge principalmente principalmente il cittadino, mentre la seconda parte è la gestione dell'intervento, una volta che è stato segnalato e confermato, che invece coinvolge principalmente l'ufficio di manutenzione e in qualche modo si dovrà sincronizzare col caposquadra, quindi attraverso l'altro processo. Ehm, poi abbiamo anche predisposto un piccolo diagramma di attività per i premi trimestrali, ma l'abbiamo sempre visto come attività collaterale, non sicuramente intracciata con questo tre. Allora, sulla segnalazione dicevamo che dobbiamo seguire eh, le operazioni, le azioni, una dal cittadino e eventualmente dal sistema informativo, in questa fase iniziale, in cui il token, quindi questo processo viene attivato ogni volta che c'è una nuova segnalazione. Il token per noi sarà una segnalazione da parte di un cittadino. ingrandiamo un pochino i caratteri così, una singola segnalazione da parte del cittadino, quindi quando c'è una nuova segnalazione deve essere svolto questo, processo. immaginiamoci che questo token nasce nel momento in cui il cittadino clicca su un bottone che si può chiamare segnala malfunzionamento, segnala guasto, o semafori, allora a questo punto parte il processo che guiderà il cittadino diciamo così, nei passi successivi. E quali sono questi passi successivi? Allora andiamo a rileggere lo stesso testo, l'abbiamo già letto una volta, ma la prima volta facciamo attenzione ai concetti. Adesso dobbiamo fare attenzione alle azioni. Quindi ehm, partiamo da qua, seguiamo cosa succede quando il cittadino vuole segnalare un guasto, si collega alla pagina web, che va bene, inserisce il codice del semaforo, e conferma la posizione sulla mappa della città. Quindi c'è una prima fase in cui il sistema e l'utente eh, si mettono d'accordo su quale sia il semaforo rispetto al quale viene fatta la segnalazione. E questo attraverso una procedura in cui si chiede all'utente di inserire un codice e poi il sistema farà vedere la posizione di quel semaforo sulla mappa e l'utente dovrà confermare che effettivamente sia il semaforo a cui lui sta facendo riferimento. Questa è la prima fase. Dopodiché una volta che la posizione è stata confermata eh, allora il nostro utente dovrà specificare il tipo di guasto, dovrà inserire una descrizione e dovrà inserire un proprio recapito, che sappiamo essere o un numero di telefono o un indirizzo di mail. A questo punto il lavoro del cittadino è finito, cioè questo processo descrive, questo activity diagram descriverà solamente questa parte di, eh, di funzionamento del sistema perché poi dopo parte con la gestione di un'assegnazione già fatta. Che noi abbiamo scelto, nel la volta scorsa, di modellare un processo diverso. L'avremmo allora, potuto fare in un unico processo, è stata una scelta nostra libera, senza, senza pregi né difetti, essenzialmente, una scelta di, di descrizione. Allora, questo significa che il nostro cittadino, come prima cosa, dovrà fornire e inserire il codice del semaforo il cittadino inserisce codice semaforo e adesso qua si lotta sempre con il mouse per farlo venire come vogliamo, come vogliamo noi e dice il testo eh, che dovrà confermare la posizione sulla mappa e quindi la seconda azione che dovrà fare l'utente è conferma la posizione del semaforo sulla mappa Sono, questa è la prima azione da fare questa sicuramente verrà dopo Allora, qualcuno potrebbe, qualcuno potrebbe venire in mente lo disegniamo perché potrebbe essere un errore tipico da non fare che il sistema visualizza la mappa con la posizione del semaforo non ce la faccio a prendere gli, gli angoli dei rettangoli. come azione interventi tra prima e la seconda perché è sbagliato? perché dico sia sbagliato eh, ovvio che affinché il cittadino possa confermare la posizione del semaforo sulla mappa il sistema questa mappa gliela dovrà mostrare solo che questa azione è messa nel posto sbagliato tanto per ricordarci cosa vuol dire la colonna sistema la colonna sistema è relativa a tutte le azioni che svolge il sistema senza l'interazione con nessun attore, con nessun tipo di utente quindi è come se scriverlo qua, è come se il sistema visualizzasse la mappa che so, su uno schermo, chiuso in uno sgabuzzino che nessuno può vedere non serve a nulla Il sistema visualizza la mappa, il sistema mostra la mappa. No, in realtà è l'utente che vede la mappa. No, ricordiamoci che ogni volta che diciamo che l'utente fa qualcosa è perché il sistema non lo permette. Quindi quando io dico che l'utente ha confermato la posizione del semaforo sulla mappa, e non è una mappa che si è portata da casa, si è disegnata la prima su un pezzo di carta, è la mappa che il sistema gli ha fatto vedere. Quindi quando io, se vogliamo posso scriverlo meglio, posso scriverlo con più dettaglio, però quando dico che l'utente vede, conferma, in questo caso, la posizione, su una mappa, vuol dire che questa mappa, qui, il sistema la sta visualizzando e l'utente la conferma. Qui non c'è scritto il cittadino conferma, c'è scritto il cittadino conferma la posizione sulla mappa che il sistema informativo gli sta facendo vedere e il sistema informativo prende atto di ciò che il cittadino ha fatto. Ah, qui tracciamo solamente le informazioni che il cittadino fa interagendo con il sistema informativo e che il sistema informativo gli permette di fare quindi quando parlo di una mappa eh, è in, come, come di un dato, come di, una, di un riapilo qualunque informazione eh, è l'informazione che il sistema informativo gli ha fornito non sono due, due operazioni separate non avrebbe neanche molto senso fare così Abbiamo capito che non è che il sistema può visualizzarlo da solo, quindi la colonna del sistema la lasciamo solamente per le operazioni nelle quali il sistema deve fare delle elaborazioni, dei controlli, delle scelte che non coinvolgono in nessun modo il cittadino. Il cittadino o gli altri attori. Allora non potrebbe metterla qua, dice, diciamo, vabbè, allora il cittadino cambia soggetto ma la frase può rimanere la stessa il cittadino visualizza la mappa. E poi il cittadino conferma la posizione del simulatore sulla mappa. Così, ci può, così ha senso, dopodiché mi chiedo che, che differenza ci sia tra quelle prime due, o perlomeno perché le voglio mantenere separate. Mm. L'unico scopo per cui visualizzo la mappa è perché il cittadino possa coprire una posizione, quindi di per sé eh, le posso tranquillamente unire in un'unicazione, qui non siamo a livello anche come livello di dettaglio, non siamo a livello del, del caso d'uso in cui devo far vedere la singola azione, il singolo scambio di informazioni, qui ragioniamo in termini di azioni e la cosa più importante per noi è capire quali azioni si possono ripetere, quali vanno in serie, quali vanno in parallelo, quali devono essere oggetti di una scelta no? e, e quindi le cose che in realtà di per sé vanno sempre in serie consecutivamente, eh, senza pausa tra l'una e l'altra conviene mettere dentro della Quindi è inutile entrare troppo nel dettaglio qui, a livello di activity di diagram. Devo dettagliare di più magari dove ci sono le scelte, dove ci sono i cicli, capire quali sono le condizioni, oppure dove ci può essere non, non è questo caso specifico, ma dove ci può essere magari un ritardo di tempo significativo, cioè compio un'azione, poi magari più tardi riprendo la procedura e compio una seconda azione a maggior ragione se questa azione viene compiuta da un attore diverso qui abbiamo un attore solo per volta allora a quel punto devo per forza fare le azioni diverse perché il token si ferma prima, si ferma dopo quindi io questa azione qua non la vedrei proprio come dicevo, se vogliamo essere un pochino più prolissi, scriviamo, conferma la posizione del semaforo sulla mappa visualizzata dal sistema ma mm, è ovvio no? non dobbiamo dire cose che in realtà sono oh, eh, ovviamente l'unica cosa possibile. Dopodiché conferma, il testo non dice molto, però conferma è un'azione che secondo me vuol dire conferma sì o conferma no. Perché se l'unica azione che lui potesse fare è conferma sì, non servirebbe a niente. No? Quindi conferma vuol dire che effettivamente conferma oppure no. Se non conferma, cosa vuol dire? Vuol dire che si accorge che il codice che lui aveva inserito deve essere per forza sbagliato, perché non corrisponde alla posizione semaforo che lui si immagina. E allora, se lui non conferma, gli posso permettere di reinserire il nuovo codice. Inserire nuovamente il codice, corretto. Quindi, dopo questa conferma, avrò sicuramente un blocco di scelta che mi dice se hai confermato oppure no. Se ho confermato, fammi mettere un blocco vuoto poi pensiamo cosa c'è dopo. Sì oppure no? Nel caso di no, cosa posso fare? Beh, la cosa più pulita da fare sarebbe ovviamente tornare su. Quindi devo cambiare un po' il disegno, metterci un blocco di scelta e nel caso di no, torno su, blocco di scelta che in questo caso ah, svolge il ruolo di merge se non conferma posso tornare su Pardon. quindi inserisco un codice il sistema me lo fa vedere sulla mappa per me è convincente quindi confermo e poi andrò avanti oppure no, eh, la posizione non è quella giusta allora posso tornare su e inserire un altro codice perché ovviamente quello di prima era sbagliato e così via questa è una possibilità, l'altra possibilità molto più violenta è questa fatemelo mettere qui cioè nel caso di no termina il processo che di solito è una cosa un pochino brutta, no? nel senso che se appena fai un, un, un errorino ti sbatto fuori eh, ti ho diciamo, fatto perdere tempo, hai perso i, i dati che avevi inserito in questo caso in realtà guardate dove torna la freccia del no, torna all'inizio quindi sostanzialmente è la stessa cosa, tornare alla prima azione oppure interrompere il processo e ricreare un altro token che parte sotto allo stesso punto cambia, cambia abbastanza poco se invece il ciclo fosse all'interno del, del processo, ovviamente interromperlo vuol dire buttare via tutto no, quindi questo, in questo caso specifico non sarebbe molto antipatico interrompere il processo qui ma in generale le anomalie o gli errori è meglio gestirli sempre piuttosto che non dire ah, beh, è sbagliato vattene quindi qui siamo alla implementazione della prima frasetta eh, conferma la posizione sulla mappa della città che viene visualizzata dal sistema punto a questo punto sappiamo qual è il semaforo ce l'abbiamo per certa questa informazione tra l'altro è un'informazione che Ricordiamoci sempre che il signor diagramma delle classi l'abbiamo disegnato per noi e quindi, in realtà, lo stiamo creando una nuova segnalazione di cui la prima informazione, cioè qual è il semaforo a cui è relativa, l'abbiamo acquisita e l'abbiamo confermata. Adesso ci dovranno, dovremo acquisire le informazioni anteriori: la data la so già, ma la descrizione, la media del telefono e il tipo di guasto, sono le altre informazioni collegate invece le devo chiedere in questo momento. Quindi faccio sempre attenzione che ci sia coerenza tra il modello concettuale, tra l'azione che sto fa per fare e la, la descrizione di, del problema da risolvere. Quindi eh, dicevamo azione, a questo punto devo inserire selezionare il tipo di guasto. Quindi, il cittadino seleziona il tipo di guasto. Poi può inserire una descrizione e poi può eh, fornire recapito, telefono o mail. Fornisce, mettiamo, abbiamo messo tutto all'indicativo presente. Queste sono le tre informazioni che ci servono. Ci servono tutte e tre, non ci interessa in realtà l'ordine con cui ci vengono fornite, l'importante è che ci vengano fornite tutte e tre. Non c'è un motivo per cui il tipo di guatto deve essere scelto prima di poter inserire la descrizione. Quindi possiamo immaginarci un form, una pagina in cui posso riempire vari campi nell'ordine che voglio l'importante è che ci siano queste informazioni allora il fatto è che io ho tre, tre informazioni che devono essere tre azioni a questo punto che devono essere compiute tutte e tre e, ehm, e non mi interessa l'ordine mi dice mettile in una fork join in parallelo così e quindi questo sì mi porta al fork e quindi posso procedere solo quando avrò le tre informazioni Se volessimo essere un pochino più astratti potremmo dire che tutta questa parte la sostituiremmo da un'azione, magari un'azione complessa, che si chiamerà, fornisce i dati, fornisce le informazioni sulla segnalazione. Il cittadino fornisce le informazioni sulla segnalazione, lo disegniamo come attività complessa, Lasciando intendere che poi internamente eh, ci saranno questi dati, vari tipi di dati da inserire. Questa è anche una tattica, se volete. Cioè, quando vedete che ci sono delle parti di questo genere che sono fatemi dire bassa intelligenza per cui non c'è niente di complicato, ma ti portano via del tempo o dei dettagli, uno gli piazza un'azione di alto livello che già si capisce cosa succede lì e poi se hai tempo dopo la vai a ritogliare. E eh, se no rimane così. E semplifichi i diagrammi per evitare anche no, dei disegni troppo grandi però di nuovo questa è una scelta puramente di rappresentazione non cambia la sostanza del processo che stiamo descrivendo e dove siamo arrivati? siamo arrivati ehm, fornisce il tipo di guasto, la descrizione la posta o il numero di telefono, punto, finito quindi il, processo segnalazione termina qua. Quando l'utente ha compiutamente correttamente inserito questi tre dati. Quindi questo join mi dice già i dati ci sono tutti e tre e quindi quando ci sono tutti e tre questo processo può terminare. quando lo stesso cittadino o un cittadino diverso vuole fare un'altra segnalazione, ripartirà da capo con un token nuovo che sarà relativo a un altro semaforo. E quindi ci siamo accorti che in realtà in questo processo il sistema non ci serve. L'avevamo messo per previsione, in previsione, ma poi ci siamo accorti che questa previsione non ci è servita e quindi lo possiamo eliminare in questo caso abbiamo un unico attore che voglia questo processo che è il cittadino questo processo ovviamente non chiude tutto ma dà solo l'avvio alla procedura di gestione di questo guasto che noi di questo intervento che, questo, che noi appunto vogliamo modellare nell'altro activity diagram che si chiama gestione intervento Allora, questo altro eh, processo che cos'ha? Viene eseguito ogni volta che c'è una segnalazione da gestire. Inserita, una segnalazione inserita che deve essere gestita. Quindi qui il token nasce nel momento in cui la segnalazione è stata inserita, quindi con la fine dell'altro processo inizio questo. Come faccio a far capire bene che questo può iniziare solo quando l'altro ha finito? Posso farlo in tre modi. O spiegandolo bene qua, col token, dicendo guarda che questo qui, questo token, è una segnazione inserita dall'altra parte che diventa a questo punto finisce il token, nuova segnalazione e diventa gestione, quindi crea un nuovo token quando l'altro è finito, oppure potrei fare un processo solo, nel senso che questo diagramma qua lo posso benissimo appendere qua sotto, qui dico il processo non è finito, ma passa a questo punto alle azioni del, dell'ufficio che andrà avanti, quindi farò un processo unico dove questi due processi saranno, queste due parti del processo saranno legati da una freccia di sequenzialità, cioè quell'altro comincia quando questo è finito, questo significa quella freccia. Noi non l'abbiamo voluto fare per non complicare troppo il disegno, e allora se vogliamo proprio essere espliciti, un modo molto semplice è quello di fare un piccolo scambio di segnali. Questo processo quando sta per morire dice sto per morire, sto finendo, c'è una segnalazione però, e questo segnale viene recepito dall'altro processo il quale parte proprio la via della nuova segnalazione a questo modo più diciamo, completo dal punto di vista informativo quindi questo sì lo facciamo morire ma prima diciamo nuova segnalazione inserita quindi questa freccia qui la spostiamo Non riusciamo a spostarlo, la rifacciamo, la mandiamo qui e da qua possiamo terminare il processo. A chi va questo segnale? È un segnale interprocesso, cioè un'informazione che questo processo possiede e deve essere trasferita a un processo diverso. L'altro. E quindi a questo punto la recepirà subito come prima operazione. Quindi qua una ricezione di segnale che è nuova segnalazione inserita. E quindi sblocca questo processo che altrimenti non avrebbe nulla da fare perché se non c'è una segnalazione inserita che c'è il token, questo processo non esiste. Facciamo anche attenzione a leggere questa ricezione del segnale dicendo che il processo, cioè il sistema informativo, riceve questo segnale, non è l'ufficio manutenzione mm -hmm. che riceve il segnale. Anche se l'abbiamo messo in questa colonna, Mm? Ci ricordiamo che il segnale inviato, il segnale ricevuto, la classica, il fork, il join, il choice, il merge, tutti i blocchi che non siano l'action sono sempre azioni svolte dal sistema informativo senza l'utente. E quindi le possiamo mettere dove vogliamo perché tanto non hanno un attore che le compie. Se vogliamo essere più evitare proprio questa possibile ambiguità lo potremmo mettere a destra nella parte del sistema, ma mettiamo dove vogliamo, è comunque sempre il sistema. A, svolgere, a ricevere questo segnale. Non è, lo rimetto qua per finire l'analisi, eh, non è mai l'ufficio manutenzione che riceve un segnale, soprattutto la ricezione di un segnale. Se un segnale è un pacchetto di dati che in un processo trasmette un altro o una macchina trasmette un altro, il, chi riceve quel segnale non è mai un utente che gli utenti non hanno una presa di rete o la presa USB da qualche parte che gli permette di ricevere i dati. Quindi quei dati vengono ricevuti da un processo il quale eventualmente poi attraverso un'azione li mostra l'utente. Attraverso una notifica può avvisare l'utente che quell'informazione è arrivata, ma la ricezione del segnale è sempre qualcosa che avviene a livello informatico. Quindi non stiamo dicendo come a volte sento dire che il cittadino manda un segnale all'ufficio manutenzione, cioè all'impiegato dell'ufficio di manutenzione. Assolutamente no, stiamo dicendo che questo processo, quindi il sistema informativo, a seguito delle azioni svolte dal cittadino, decide di mandare un'insegnalazione, un dato, un evento interno a un altro processo, che in questo caso è in attesa di poter proseguire proprio aspettando un segnale di questo tipo. L'ufficio di manutenzione non c'era ancora, questo può avvenire alle 4 di mattina, l'ufficio di manutenzione non c'è, ma il segnale viene comunque ricevuto. Okay? Quindi sono, i segnali sono sempre un meccanismo di comunicazione tra macchina e macchina, tra processo e processo, tra server e server, tra server e applicazioni e così via. Poi l'utente lo dovremo coinvolgere prima o dopo, ma non attraverso il segnale. Okay? Allora, a proposito di coinvolgere l'utente, quando è che dobbiamo informare il cittadino? Perché è un'altra cosa che dobbiamo fare. Qui no, perché lui l'ha già appena inserito, non ha senso mandargli un messaggio dicendo ah lo sai che tu hai appena inserito questo, ma lo dovremmo informare poi... ogni eh, in squadra, in squadra, in squadra, segnalazione, qua. Dopo che avremo la squadra assegnata. Okay? Quindi ricordiamoci poi che il cittadino lo dovremmo informare, ma non prima di questo momento. Allora, adesso dobbiamo gestire quindi tutte le segnalazioni. Abbiamo ricevuto, o meglio, il processo si è sbloccato sulla ricezione di una nuova segnalazione e eh, l'ufficio di manutenzione deve segnare una squadra l'assegnazione viene fatta dall'ufficio alle squadre più scariche che operano nella zona della segnalazione. allora questo è tutto molto descrittivo, qualitativo ci dice quale deve essere l'effetto finale che quella squadra venga assegnata non ci dice che operazioni vengono fatte dall'ufficio o dal sistema quindi alcune descrizioni sono più operative l'utente inserisce altre sono più dichiarative deve succedere questa cosa, fai non succedere quindi, qui non ci dice come succede noi potremmo pensare che eh, sia già il sistema a identificare quali siano le squadre più scariche che operano nella zona di simulazione. perché il sistema ha tutte le informazioni per poterlo fare per poterlo terminare sa ciascuna squadra in quale zona opera ce l'abbiamo, eh? è qui squadra, zona, sa ciascuna squadra se è scarica o no, l'avevamo visto insieme martedì perché sappiamo quali incarichi sono già stati accettati e non ancora risolti e quindi sono la coda di lavoro di ciascuna squadra. Quindi queste informazioni ci sono, il sistema informativo ha accesso a queste informazioni e quindi possiamo dire che il sistema può calcolare determinare quali sono le squadre più vicine e più scariche. Poi è più importante scegliere una squadra più vicina che è davvero più vicina anche se è un pochino più carica oppure, questo eh, non sappiamo, dipenderà poi dal, diciamo così, dal dettaglio del tuning dell'algoritmo. No? quindi È comunque una scelta che farà il sistema. Quindi a questo punto il sistema ricevendo quel segnale sì che potrà calcolare, determina, le squadre più scariche che operano in zona anzi nella zona della segnalazione e quale segnalazione? quella che ho dentro quella che ho appena ricevuto nel segnale questo segnale mi serve proprio per, a, per avere l'informazione sulla segnazione appena fatta. A questo punto, quindi in qualche modo mi immagino che il sistema con un suo algoritmo, eh, con un suo algoritmo abbia definito un elenco, no? una priorità, prima, seconda, terza, quarta, di squadre potenzialmente invitabili, potenzialmente incaricabili. Beh, se volesse, il sistema potrebbe già far partire l'invito al capo squadra. Se cioè io ho squadra possibile 1, 2, 3, 4, 5, mando la, mando la segnalazione all'uno, alla prima. Però il testo non mi dice, non mi dice questo, mi dice che è l'ufficio manutenzione che assegna le squadre. Quindi in qualche modo questo sistema informativo vuole che ci sia un umano che supervisiona questo meccanismo di assegnazione, no? che ha anche senso. Quindi vuol dire che questo elenco di squadre viene mostrato a un operatore dell'ufficio di contenzione, il quale selezionerà, tenendo conto delle informazioni che il sistema gli ha calcolato, magari selezionerà sempre la prima, però ha comunque la possibilità di vedere e valutare. l'assegnazione viene fatta dall'ufficio non dal sistema non è totalmente automatica ovviamente viene fatta sulla base di un calcolo che il sistema aiuta a fare il sistema non ti dice indovina tu qual è la più scarica ti dico io qual è la più scarica poi tu, operatore, fai l'assegnazione quindi l'umano dell'ufficio manutenzione l'attore dovrà selezionare la squadra da incaricare che verrà incaricata tra queste allora messo così la, la, per ragioni estetiche questo lo metterei a destra sappiamo che non cambia nulla però semplicemente per non avere un'ottica inutile della figura. Allora il sistema riceve una segnalazione e sulla base dei dati di questa segnalazione determina un insieme di squadre, fornendone un ranking. E l'ufficio di manutenzione, visto questo elenco, seleziona la squadra da incaricare, se vogliamo essere pignoli, dall'elenco calcolato dal sistema. Mi sembra abbastanza ovvio. A questo punto cosa succede? Che la squadra non può essere immediatamente incaricata, ma perché il capo squadra dovrà dare l'ok, okay, dovrà dire sì, accetto. Il caposquadra però non sta interagendo in questo processo, non sta interagendo col sistema centrale, perché lui ha la sua app, perché deve rispondere alla svelta nel momento opportuno. Allora, quando l'operatore dell'ufficio di manutenzione ha scelto la squadra, ci penserà il sistema a trasferire l'informazione all'app del caposquadra opportuno, relativo alla squadra lì ehm, dicendo all'app senti chiedi per favore a quel signor caposquadra se lui accetta o no quindi anche qua ci dovrebbe un segnale inviato dal sistema io lo metto qua, di nuovo per non incasinare il disegno ma lo posso mettere nella colonna sinistra, nella colonna di destra, è sempre il sistema che lo svolge eh, squadra incaricata <coughs> quindi l'operatore umano seleziona una squadra una volta che ha selezionato la squadra il sistema manda un segnale del tipo è stata incaricata la squadra 7 per questa segnalazione e a questo punto questo processo cosa deve fare? deve aspettare di sapere se quell'incarico se, eh, quell è stato accettato oppure meno. Qui c'è solo l'ufficio di manutenzione che non lo può sapere di suo, è un'informazione che verrà acquisita dal processo che gira sull'app del, del capo squadra e l'app, il software che gira dentro l'app, manderà l'informazione a questo attraverso un altro segnale. Quindi io qua rimango in attesa che dall'app del caposquadra arrivi un'altra informazione con l'incarico accettato. Accettato oppure no. Ecco, il tipo di segnale, quel tipo di informazione è l'accettazione dell'incarico. Può essere accettato sì o accettato no. Quindi questo è un modo per cui questo processo si blocca in attesa di un'informazione che arriva da un'altra parte del sistema informativo, informazione che sarà la risposta a una richiesta che gli ho mandato attraverso un altro segnale. Se invece il testo dicesse gli arriva una notifica al caposquadro di quale telefona all'ufficio gli dice sì o no, magari anche con di di parolacce perché mi mandano un intervento in una zona antipatica, altro esempio, non è, quel, non è questo il caso, e allora a questo punto c'è anche l'ufficio di manutenzione che sentendo a voce per dire il capo squadra, in, dà al sistema questa informazione. Allora in questo caso qua determiniamo un'azione, un'azione normale, in cui c'è un'officio di manutenzione che inserisce la risposta. Perché l'informazione avviene attraverso un canale umano e non un canale gestito dal sistema. Se le informazioni invece vengono gestite e trasmesse tra le varie parti del sistema direttamente in modo informatico, sono i segnali in modo di rappresentare. Segnali da uomo a uomo non esistono. Non li affrontiamo non fanno parte del sistema informativo. Ok. Qui non ci occupiamo di cosa succede dall'altra parte, sappiamo che l'app sarà progettata in modo da ricevere un segnale di questo genere e a fronte di questo segnale sperabilmente rispondere sì o no. E se non risponde, eh, se non risponde bisognerebbe capire dopo un certo tempo, un'ora, due un ore, un cinque minuti, un giorno, che cosa fare. Il testo non ce ne parla, quindi noi quarti quatti facciamo finta di niente in un caso normale io non rimango mai in attesa indefinita di qualche cosa all'inizio sì, se non mi arriva nessuna richiesta sono più tranquillo ma quando sono a metà di un lavoro aspetto una risposta da un altro e se questa risposta non arriva dopo un po' dovrò agire ma è un aspetto che in un sistema reale va sempre considerato ma in questi sistemi giocattolo che usiamo come esame possiamo far finta di nulla perché il testo non ne parla una volta che ho la risposta, acquisito la risposta, che tra l'altro corrisponde a questo attributo qui dell'affidamento, può essere vera o falsa, se è falsa eh, dovrò tornare indietro a selezionare un'altra squadra, quindi dovrò anche qua fare un piccolo ciclo, uno sotto e uno sopra, in cui allora se va male torno qui, non accetta se invece accetta andrò avanti Poi possiamo sicuramente dividirci metà a metà. Metà dice questa freccia deve tornare qui prima di selezionare la squadra, l'altra metà di mezzo deve tornare su al sistema che determina le squadre, perché nel frattempo magari le squadre, una si è liberata, l'altra no. Boh, dettagli. È uguale. Ok. Allora a questo punto non riusciremo a uscire da questo rombo quando finalmente sapremo che un caposquadra avrà accettato. E quando un caposquadra ha accettato viene inviato un messaggio al cittadino che ha segnalato il guasto. In caso di rifiuto, questo l'abbiamo fatto, l'ufficio dovrà contattare un altro capo. Allora, a questo punto, se accettato, la prima cosa da fare è avvisare il cittadino, come? Con un invio di segnale. Informa il cittadino che l'incarico o l'assegnazione è presa in carico. che tipo di segnale è? è un segnale ovviamente che il sistema manda in automatico, non richiede l'operatore dell'ufficio manutenzione per mandare questa informazione quindi un segnale che, un, che contiene un'informazione un messaggio, una mail, un piccolo testo che parte da un processo di sistema informativo e arriva non all'utente ma arriva su qualche piattaforma che possa arrivare all'utente stesso De, noi dell'utente cosa sappiamo? sappiamo la mail o il telefono? quindi se sappiamo il numero di telefono questo probabilmente ha un SMS chi è che riceve l'SMS? di fatto sono i server della compagnia telefonica che poi con un metodo di loro che non sono internet eh, ma sono protocolli telefonici lo fanno arrivare al telefono il quale attraverso un'app lo fa visualizzare l'utente eccetera eccetera di tutta questa trafila del fatto che l'SMS viene ricevuto, visualizzato, eccetera noi, noi come sistema informativo di semafori, non sappiamo nulla mandiamo segnale al gateway SMS della compagnia telefonica per cui un l'abbonamento, no? si comprano pacchetti di 10.000 SMS e la password per poter rimandare, informaticamente e basta, noi mandiamo una richiesta col server e poi lui procederà per avanti. Io non potrò mai sapere se e quando questo messaggio è stato ricevuto, tantomeno è stato, se è stato letto o quando. Il segnale non va perso. Di eh. sicuro se io mando un segnale, se un certo processo invia un segnale e un'informazione, ci sarà un altro processo che lo riceve questa informazione. La differenza è che il processo che riceve questa informazione sta dentro casa di team, o dentro casa di Vodafone, o dentro caso di Windows, di, eh, di password o quello che volete. E allora io non lo vedo. La ricezione di questo segnale qua non lo vedo. Quindi questo segnale va a un altro sistema informativo che si occuperà di far vedere l'informazione all'utente. È diverso rispetto a questa squadra incaricata, il cui segnale va alla mia app, cioè che abbiamo sviluppato noi e che abbiamo installato sul telefono del capo squadra Questo va attraverso un meccanismo diverso, questo cioè pubblico, questo sms, se si dovessimo con una mezza, è uguale, sarebbe esattamente la stessa cosa. Va verso il mio server di posta che poi contatterà il Gmail, contatterà il libero.it, contatterà cloud.com o quello che l'utente ha indicato come server di posta su cui ricevere quel messaggio, poi lo leggerà con i suoi tempi, ma io so solo quello inviato, punto. Mm? Ma, Dimmi. Ma l'app del caposquadra sì. È lo stesso sistema informativo che gestisce il funzionamento di micro? Sì, allora, ehm, tu dici, l'app del capo squadra fa parte dello stesso sistema informativo a cui appartiene questo che stiamo modellando? Sì, perché quando noi parliamo di sistema informativo stiamo parlando di un insieme di strumenti, persone, metodi di gestione dell'informazione. Questo sistema informativo può essere, come in questo caso è, distribuito, cioè fatto di pezzi di software che girano in posti diversi. Quindi io prima del sistema informativo lo dicevo che è fatto da un server centrale, che è l'interfaccia web, è quella che stiamo descrivendo, e da un'app che abbiamo progettato insieme è stata progettata per essere messa su un, un terminale utente. Non dobbiamo mica cambiare arma delle attività con la manutenzione. Prima che passavamo. Sì. Ah sì. Sì. Ah sì. Oh. sì. allora, eh, lo rivolgo di persona per la sessione. Lei dice perché ci incazziamo così?". Okay. Perché dobbiamo mettere l'app dell'utente in un processo separato? Avremmo potuto, la domanda è aggiungere una colonna qua con scritto caposquadra e anziché mandare un segnale a un altro processo in cui poi descriveremo cosa fa il caposquadra, far vedere in una colonna aggiuntiva eh, cosa fa il caposquadra direttamente in questo processo. Sì, certo, l'avremmo potuto modellare, Sono stati, sarebbero due cose diverse, in questo caso sarebbe una valutazione di questo genere sarebbe un pochino più astratta, nel no? senso che io so chi deve fare le cose, So che in qualche modo, dopo la selezione della squadra, il caposquadra dovrà rispondere. Non mi interesso di come ciò avvenga. Del fatto che il caposquadra risponda sullo stesso sistema, su un'app diversa, risponda eh, schiacciando un bottone. Non lo so, so che deve farlo, deve farlo eh, dopo, che questo, dopo che è successo questo e prima che succeda quell'altro. Qui entro un livello di dettaglio in più, riconosco che c'è un partizionamento del sistema. E quindi è esplicito quelle che sono le comunicazioni tra le varie parti del sistema. Anche qua una scelta. Mettere tutto insieme, allora ragiono solamente su le dipendenze prima-dopo, però devo considerare tutto, oppure eh, gli sparti. Può sembrare più semplice tenere tutto insieme, però facciamo attenzione che, eh, che cosa può fare il caposquadra con quell'altro. Perché le azioni che lui può fare con la sua app possono essere anche asincrone rispetto a questo processo, può fare anche altre cose in parallelo. Allora devo fare attenzione che poi non mi a complicare troppo. Il fatto che lui, mentre lui sta gestendo una, una manutenzione, nel frattempo gli arriva una richiesta di un'altra, deve accettare o non accettare. Allora, non è che per un casino so tutto qua, non lo so. Però sono, sono possibili entrambe le di montazione Così come dicevamo, questo processo, cioè, tutti questi tre processi li potremmo mettere in uno solo. Olè. Ok, eh, allora abbiamo informato il cittadino che la segnalazione è preso in carico. A questo punto, per il signor ufficio di mutazione, credo che il lavoro sia, sia finito, perché eh, il resto del lavoro lo fa l'applicazione del della della squadra, quindi del caposquadra. E cosa fa dal punto di vista, qui stiamo ancora descrivendo il sistema centrale, che è la gestione dell'intervento dal punto di vista del sistema centrale? A un certo punto il sistema centrale deve sapere che il guasto è confermato e poi deve sapere che l'intervento è finito. Perché deve saperlo? Ma perché, poverino, queste informazioni qui, guasto confermato e, eh, ri, e risolto, sono dati che stanno nel sistema centrale. Qui abbiamo il database con mille semafori, 10.000 interventi, eccetera, eccetera. Non può essere questo database presente sulle app delle squadre. L'app avrà il numero minimo di informazioni che permette all'utente di poter lavorare, gestire quel singolo intervento. Quindi quando l'utente dall'app, il caposquadra dall'app dice ok, questo eh, è confermato, lo dirà usando il swap, però questa informazione dall'app deve arrivare qui, perché qualcuno deve scrivere qua dentro. Quindi questo processo è vero che È vero che l'ufficio di manutenzione non ha più nulla da fare, ma il processo non ha finito di lavorare. Il processo deve stare allerta, ancora con le orecchie belle aperte, aspettando le informazioni che arriveranno dalla squadra. E le informazioni sono di due tipi, guasto confermato e intervento concluso. A intervento concluso devo informare nuovamente il cittadino. Quindi ho ancora tre azioni semplicissime, ma che devo fare nell'ordine giusto. Quindi riceverò, rimango in attesa che dall'app arrivi un'informazione che il guasto è confermato e aspetterò il segnale che dice che l'intervento è concluso. A questo punto posso finalmente informare nuovamente il cittadino della conclusione dell'intervento. Tutta sta roba qui sono tutte azioni che vengono gestite dal sistema, riceve questa informazione, la salverà nel modello concettuale, nel database, riceve questa informazione, la salverà nel database, manda un segnale e poi termina. Se vogliamo evidenziare che tutto questo non coinvolge più l'ufficio di manutenzione lo potremmo anche spostare nella colonna di destra. Non cambia nulla perché come dicevamo già prima, gli unici blocchi che sono influenzati dalla swim dalla colonna in cui sono posizionati sono i blocchi di pozione, qui non c'è nessuna azione, è solamente se l'unica cosa che mi lascia ancora un po' ehm, che non mi fa ancora dire che può essere completo è questo guasto confermato e guasto confermato vuol dire due cose uno, vabbè, sto iniziando l'intervento ma prima è vero che questo semaforo è guasto e quindi la segnalazione non era una segnalazione farlocca quindi vuol dire che questa risposta guasto confermato può essere sì guasto confermato oppure no, non è confermato non è guasto questo semaforo. È un cretino che si è messo a fare segnalazioni per nulla. Allora in questo caso devo interrompere qui il processo. E magari mando una comunicazione al cittadino non, non necessariamente gentilissima. Ecco. Tipo non ci risulta che la sua segnalazione sia vertiera o qualcosa di questo genere. come prima, no? quando diceva conferma la posizione sulla mappa conferma è sempre incognita confermi sì o confermi no quindi io qua farei spazio ancora per un piccolo dubbio che se è confermato se è confermato va avanti Se non è confermato, cosa devo fare? Devo dire al cittadino, informo al cittadino che segnalazione era fasulla. E poi muori, termina il processo qua, non c'è più nulla da fare, questo nel caso in cui fosse non confermato. Altrimenti aspetta la conclusione del lavoro, perché a questo punto il quarto confermato deve essere riparato, quando la squadra mi dirà eventualmente concluso, informo che Va da sé, nel senso che non sono obbligato a mettere delle azioni per ricordarmi che quando l'intervento è concluso, in questo messaggio ci sta anche la descrizione dell'intervento effettuato e il fatto che sia stato risolto. Questa ricezione segnale significa che ricevo un segnale che contiene queste informazioni e le salverò nel modello concettuale. Non stiamo a fare i pedanti per dire ricezione del segnale e poi il sistema informativo salva nel database queste informazioni. È ovvio che se le ricevo che faccio, mica le Ma A questo serve il modello concettuale, no? a sapere esattamente, nei vari passaggi, quell'informazione. No, se vogliamo essere più precisi, senza diventare pedanti, potremmo mettere, anche qua nel segnale, Eh, ad esempio intervento concluso possiamo spiegare qua che tra parentesi con descrizione l'intervento effettuato il modello il, lo strumento corretto sarebbero usare gli oggetti i nodi oggetto che dicono questo segnale riceve un oggetto e questo oggetto contiene queste informazioni ma non è un livello di dettaglio a cui non siamo mai andati quindi è niente quindi azioni del tipo, il sistema informativo salva questo dato non lo mettiamo mai perché il sistema informativo, cioè, chi per esempio, il sistema informativo sa che quando ha un dato, il posto in cui metterlo è ci sono due posti in cui tenere l'informazione. il token che vive per la vita del processo per la singola, singola attività, oppure il modello concettuale che salva i dati per sempre a un livello di persistenza dell'informazione Ok. Quindi questo ufficio di manutenzione fa tanto il gradasso ma in realtà è una cosa sola da fare, selezionare le squadre che gli vengono presentate dal sistema. E poi c'è finalmente il caposquadra. Questa applicazione del caposquadra cosa gestisce? Gestisce la... Um, l'accettazione o meno degli incarichi e poi lo svolgimento della riparazione. Allora, l'unica cosa è un po' difficile qui è capire qual è il token da utilizzare. Perché se io mettessi che scegliessi che il token è, diciamo così, la singola squadra, o il singolo caposquadra vuol dire che ogni squadra ha uno di questi processi in questo processo fa tutto quindi questo è un token che diciamo così, nasce al mattino alle 8 del mattino quando prende un servizio e lo stesso token dobbiamo farlo circolare tenerlo in gioco fino alla fine turno cosa, vo cosa vorrebbe dire? vorrebbe dire che questo quindi vedrà tante cose nella stessa giornata, tanti interventi diversi. Allora, ci sono interventi facile, no? lo accetto, lo, lo confermo e segnalo l'interno, o qualsiasi trazione da fare. Ed eseguo in sequenza e gli interventi avvengono tutti uno per volta. Come se confusione, il fatto che io ho iniziato l'intervento e poi devo terminare quello di prima no, ne chiudo uno e poi ne apro l'altro, cosa successiva quello che però complica la vita perché arrivano in modo asincrono sono le richieste di altri interventi, gli incarichi di ulteriori interventi quindi io devo essere sempre pronto a rispondere agli incarichi di altri interventi dire sì o dire no, ok? allora se ho un processo di questo genere dovrò avere dovrò sdoppiare il token dovrò avere un token che è sempre pronto a rispondere sì o no ai nuovi interventi e l'altro token che invece gestisce gli interventi che ho accettato fino a fine turno, che a questo punto chiudo questo è un modo di farlo vedendolo, vedendo questo processo come il ciclo di vita dell'app. La apro al mattino e la tengo accesa per tutto il giorno, quest'app deve gestire queste due cose in parallelo. L'altro modo è quello di scendere, entrare un pochino più nel dettaglio e dire, vabbè, quest'app in realtà gestisce in parallelo tante cose, ma ciascun intervento lo vede in modo sequenziale. E quindi dire che il token non è ciclo di vita dell'APO, della squadra, della giornata lavorativa della squadra, ma è del singolo intervento. Allora vorrà dire che noi ci immaginiamo che per la singola squadra, per il singolo giorno di intervento, ci sono magari 5, 6, 7 token attivi, che sono relativi ai vari interventi, alcuni accettati, altri non ancora risposto, altri sono già a metà lavorazione, altri già finiti. Sono più token parallelamente che vengono gestiti. E noi nel processo descriviamo uno solo di questi, ma il sistema, l'app, veramente li, li dovrà gestire tutti insieme. È la stessa cosa, eh? è la stessa cosa. Semplicemente il concetto di parallelismo, più cose che avvengono insieme, lo vediamo in un, in un caso, in questo caso qua è esplicito, perché è un token solo e gestisco, devo, a modo di giocoliere, ricordarmi di tenere eh, in piedi due flussi, almeno due flussi diversi di operazioni, nell'altro caso invece ci penserà la molteplicità di token. Quindi ci penserà software, che ci sistema informativo, a tenere attive queste cose in parallelo. Allora possiamo magari, visto che c'è questa differenza non banale, due soluzioni sempre entrambe valide, possiamo fare entrambe, eh, prima una e poi l'altra, per vedere la differenza che approccio, poi ciascuno poi sceglie la strada che gli piace di più oppure che gli viene in mente in quel momento, per Allora, in questo primo approccio, che è quello più sequenziale, singola squadra, possiamo dire ciclo di vita singola, giornata lavorativa, ciclo di vita dell'app, quando viene accesa, quando viene chiusa. Allora, vorrei dire che l'applicazione come nasce, quindi l'accendo al mattino, deve predisporsi per fare due cose. Qui ci metto subito un bel grande fork davanti, allora, da un lato deve poter in ogni momento ricevere delle richieste di intervento e permettere al campo di dire sì o dire. Allora, questo, cominciamo a disegnarlo, questa è la parte facile. Quindi, riceve la richiesta di intervento, come arrivano le richieste di intervento? Arrivano con un segnale che si chiama squadra incaricata. Quindi qui ci sarà una ricezione del segnale squadra incaricata che riceve le informazioni sulla segnalazione. A questo punto, avendo queste informazioni, il caposquadra, qui siamo già dentro l'app, gliele faccio vedere e lui mi dovrà dire accetto o non accetto. Quindi qua abbiamo il caposquadra, accetta l'incarico, oppure no, ovviamente. Sceglie se accettare l'incarico oppure no. E una volta che lui ha scelto se accettare l'incarico o no, l'app deve comunicarlo al processo principale, inviando un segnale che si chiama incarico accettato. Che sia un sì, che sia un no, gli invia quell'informazione. Dopodiché non si mette ad eseguire questo incarico. Perché io ti darò un incarico, ma magari ne sto già facendo un altro con altri due in coda. Quindi dopo che ti ho detto sì, ma questo accetto ti dico lo accetto ma me lo dimentico subito dopo che sto facendo altre cose in parallelo. Quindi qui non ho più nulla da fare. Se sapessi avere un incarico solo al giorno, io potrei dire il processo finisce qui. In realtà il processo non finisce qui, il token non lo posso distruggere qui perché nel nel nell'arco della giornata potranno arrivare altre richieste. Ma qui non devo fare nulla e anche l'applicazione non deve fare nulla di diverso sia che il caposquadra risponda di sì sia che risponda di no. Lui ha risposto, qui non c'è un rombo che dice sì, ma però se ha detto sì devo fare certe cose, se ha detto no devo fare altre cose di diverse. Ci ho pensato ma non mi viene in mente nulla di diverso da fare. Tu hai risposto, no. ok? Perché no? Non serve, allora no, lui accetta l'incarico, ok? allora quindi lui aver risposto sì o ha risposto no, allora, di sicuro questa risposta, questo sì o questo no deve tornare all'altro processo e abbiamo un il segnale. Adesso io mi chiedo, l'altro che lui abbia risposto sì o che lui abbia risposto no, deve fare delle cose diverse? No, semplicemente, se rispondo sì chiude quella finestra di cui gli ha detto accetti, se gli risponde no, chiude quella finestra di cui gli ha detto no. Di si non c'è qualcosa se mi rispondi di sì. Allora, subito dopo mi devi dare altre informazioni oppure fare altre azioni che devi fare con l'app perché hai risposto sì. Oppure, se rispondi no, devi dare una motivazione o altro. Semplicemente, una risposta secca, sì o no, quando. Eh, il tempo stimato di riparazione lo dai solo dopo quando arrivi sul posto perché potrebbe, quindi in quel momento accetto di andare in quel posto, non posso dirti nulla. Quindi se io anche mettessi un rombo a cetto in cargo, sì o no, non saprei cosa metterci nelle due parti diverse. In questo caso specifico. Eh? In realtà chi, chi agisce sulla, sulla risposta che ho dato, cioè chi fa cose diverse di qual la risposta che abbia dato, e lo facciamo attenzione che se ho detto sì è tranquillo quella sarà segnata se ho detto no dice di farlo quindi io questo semplicemente si mette in attesa della prossima quindi faccio spazio e tutto questo sta in un bel tranquillo ciclo infinito che è finito di, in, di accettare ops, che è appena finito di accettare o rifiutare un incarico si mette in attesa di quello successivo. Quindi ho un token che arriva di qua, si mette in attesa di un, di un segnale. Quindi, finché non arriva nulla dall'ufficio manutenzione, questo token rimane qua fermo. Arriva con quello dell'ufficio manutenzione, lo riceve, lo fa vedere al capo squadra il quale risponde sì o no questo accetto ovviamente si porta dietro il fatto che l'app visualizzi il tipo di richiesta e gli permette di rispondere sì o no ovviamente quando lui ha risposto, questa risposta viene trasferita al sistema centrale e il token ritorna suo a parcheggiarsi qua in attesa della prossima risposta questa è una parte dell'applicazione che ha il suo token che rimane sempre in circolo È quello che ci fa dire in ogni momento l'applicazione può ricevere nuove richieste e in ogni momento, qualunque cosa stia facendo, il squadra può rispondere al di sì o di no alle richieste che riceve. E poi ho un'altra parte di processo che invece è la gestione delle, degli incarichi che ha già accettato a monte. Allora io immagino che a un certo punto lui abbia accettato un certo numero di incarichi e comincia dal primo. Quando comincia dal primo incarico cosa deve fare per gestire il singolo incarico? Conferma il guasto, con, integrando la descrizione, va bene, e poi alla fine indica il tipo di intervento e conferma la soluzione del guasto quindi ci sarà il caposquadra che a un certo punto conferma il guasto fornendo le informazioni che sono là descritte dopo che ha confermato il guasto il caposquadra eh, diciamo, conferma la conclusione dell'intervento. E In queste conferme, di nuovo, ci sono i dati che servono. E per ragioni di sintesi non esprime. Queste sono le azioni che fa il capo squadra. Cioè, bene, adesso magari gli mettiamo davanti un'altra azione in cui il capo consulta il prossimo intervento. Visualizza. prossimo intervento. Quindi lui apre una parte dell'applicazione dove c'è scritto interventi e gli fa vedere il prossimo. Ok, devo andarmi in via tra le, tra il corso di cui gli ha 24, c'è un semaforo che è rotto. Quando arriva lì fa un sopralluogo e conferma oppure non conferma la presenza del guasto. Poi ci mette a riparare, quando finisce di riparare conferma la conclusione dell'intervento. Finito questo, cosa fa? Ritornerà a vedere qual è il prossimo intervento che deve eseguire. Quindi anche questi tre blocchi sono in un loop infinito che continua fino, fino a fine turno. O fino a quando non ci sono più interventi. Ma non è vero magari adesso non ci sono più interventi ma sono solo le due del pomeriggio poi ne arriva un altro quindi magari in quel momento non hai nulla da fare ma non, non ti fa interrompere tutto il processo non, va, non puoi andare a casa non è ancora finito il turno adesso ovviamente queste sono le azioni che l'utente fa sull'app queste informazioni però l'app le deve trasferire al sistema perché il sistema aspetta che l'app gli dica guasto confermato e gli dica intervento concluso e allora, glielo diciamo, quando il caposquadra ha scritto conferma il guasto, il sistema informerà, il sistema nel senso dell'app, informerà il sistema centrale che il guasto è confermato. E dopo informerà che l'intervento è concluso. e tutto questo ovviamente si ripete faccio un po' di spazio qua in mezzo e tra un attimo vediamo perché si ripete anche lui indefinitamente visualizza il prossimo intervento conferma il guasto Invia l'informazione che questo è confermato, poi farai la riparazione che, in cui l'app non rompe le scatole, non è nulla da fare perché loro stanno, sono lì con cacciaviti, forbici e trapani. E alla fine riprende l'app in mano e dice: Ho concluso l'intervento dove dovrà scrivere anche la descrizione. Eccetera. Io qui ho scelto ancora lo spazio perché c'è la possibilità che il guasto non sia confermato. Allora, se questo non è confermato, non devo arrivare alla conclusione, alla conferma di Dell'intervento quindi, qui effettivamente ho bisogno di un rombo. Non parte. Se dice di sì, vai avanti a confermare ad aspettare che confermi di aver concluso l'intervento, se dice di no, semplicemente passa al prossimo intervento. Quindi, qua mi serve un blocco di scelta che mi dica il guasto confermato sì, ok. Se lui dice che ha confermato, allora vuol dire che lo sta riparando e quindi aspetto che mi dica che ha finito di ripararlo. Se no, torno al prossimo intervento. Il che per fortuna è anche coerente con l'altro processo, che se andiamo a vedere, se ricevo un segnale Guardo confermato o no, non mi aspetto nell'altro processo di ricevere il segnale di intervento concluso. Andiamo a vederlo. Se il guardo confermato è no, non mi aspetto di ricevere intervento concluso. L'intervento concluso mi aspetto di riceverlo solamente se il guardo confermato mi diceva sì. Quindi le due cose vanno di pari passo. Quindi il token nasce così, viene gestito da questi due processi. In realtà il token appena inizia la giornata, questa applicazione si spezza in due, in pratica, come fossero due applicazioni diverse, una esiste da una parte e l'altra esiste dall'altra parte. Perché è fatto un casino? Perché io non posso aspettare di aver finito un intervento, che magari ci mette due ore, per rispondere di sì o di no a una proposta di incarico. E quando finisce sto token? A fine turno. A fine turno interrompiamo tutto. Questo è un po' brutale, eh? perché vuol dire che interrompe anche gli, gli, gli interventi che ho a metà. Ma non sono scemo, non è questo. In teoria interrompe anche gli interventi che ho a metà, qui dovrei fare le cose un po' meglio, del tipo del fine turno, ma se c'è ancora un intervento in sospeso, lasciamo stare. Beh. A un certo punto, quando sono finiti gli interventi, finita la tornata, qui smetto di ascoltare le richieste di intervento qui smetto di prepararmi per il prossimo intervento. Allora se io ho 10 squadre sul campo, avrò 10 installazioni di app, ognuna delle app avrà uno di questi processi che ci E quindi ci saranno in tutto 10 top. Mentre invece sulla parte gestione intervento tutto centralizzato, avrò un token per ogni intervento è che è stato richiesto e non ancora concluso quindi in quella giornata magari sono 100 segnalazioni avrò 100 token magari non tutti contemporaneamente attivi perché alcuni sono già arrivati alla fine prima che gli altri iniziassero, prima che avessero nuove segnalazioni però il numero di token qui in questo mondo è pari al numero di segnalazioni qui è tutto bello sequenziale, non c'è nulla di parallelo in realtà c'è tanto parallelo perché magari ho 100 segnalazioni che vanno tutte in parallelo l'una all'altra immaginatevi davanti a questo qualcuno che genera 100, una specie di fork gigantesco che genera 100 token ciascuno dei quali va a una copia di questo processo Ognuno, ogni token ha la sua copia del processo che lo gestisce separatamente mentre invece questa applicazione deve gestire richieste che arrivano da segnalazioni diverse, contemporaneamente, e quindi da questo punto di vista della logica è complicato. Dopo un po' di pausa, possiamo fare un po' di pausa, poi vi faccio vedere, semplicemente riusando questi blocchi, come si può fare a riparare questa cosa cambiando ovviamente il punto di vista del token. Le azioni saranno le stesse, la sequenza delle operazioni sarà le stesse, i segnali scambiati sono le stesse, ma il modo di vederlo è diverso. Quindi facciamoci il quarto turno di pausa e poi completiamo questo diagramma dell'attività con l'alternativa.